Per capire i drive condivisi bisogna partire da un bisogno, dalla comprensione di un bisogno. E nelle istituzioni e nelle aziende è importante che vengano conservati i file che hanno valore per quell'istituzione oppure per quell'azienda. Questo è un bisogno che un, un privato non ha. In un'azienda, così come in un'istituzione, gli impiegati vanno e vengono. In una scuola i docenti possono fermarsi un anno, qualche mese e poi se ne vanno. Però se in quel mese, in quei mesi, in quell'anno hanno creato dei documenti di valore eh, che la scuola ha necessità di eh, mantenere. Questi documenti possono essere messi in un drive condiviso. Infatti nel momento in cui l'amministratore Google cancellerà l'account eh, del docente, eh, l'account istituzionale del docente, i file da, da lei o da lui caricati nel Drive condiviso continueranno ad esistere perché tecnicamente sono proprietà della scuola, dell'istituzione, dell'azienda e non proprietà del singolo. Invece, tutti i Drive, tu, eh, il Drive personale, tutti i file, tutte le cartelle che sono di proprietà della persona che, che lascia l'azienda o che lascia l'istituzione con l'eliminazione del suo account spariscono. Quindi questo spiega la grandissima importanza di un drive condiviso che non esiste negli account personali perché appunto gli account personali, per intendersi quelli che finiscono con gmail.com, non hanno questa funzione di tipo istituzionale.